in questa espressione non possiamo fare niente dentro la prima parentesi dobbiamo fare prima il quadrato del binomio e poi il altro prodotto notevole che sarebbe somma per differenza il quadrato del primo più il doppio prodotto tra il primo e il secondo più il secondo al quadrato ora essendoci un segno meno Prendiamo questo segno e apriamo la parentesi così dopo cambiamo i segni dentro la parentesi. Quindi avremo, insomma per differenza, è il primo al quadrato meno il secondo al quadrato, meno 2y alla seconda. Togliamo questo, quindi questa parentesi tonda. Meno x alla seconda più y alla seconda. Lavoriamo qua dentro, vediamo cosa possiamo semplificare. Per esempio x alla seconda, x alla seconda si possono semplificare. Poi abbiamo y alla seconda più y alla seconda che fa 2y alla seconda. Meno 2y alla seconda si semplifica tutto. Mi rimane una divisione con un solo monomio qua dentro. Possiamo già fare questa divisione. Quindi uguale. Meno diviso più, meno. 2 diviso 2, 1. x alla seconda diviso x fa x y diviso y fa 1, non si scrive, poi più diviso più più, 4 diviso 2 è 2, x alla quarta diviso x, x alla terza, y alla seconda diviso y fa y, meno diviso più fa meno, 1 diviso 2 è un mezzo, x alla quarta diviso x, x alla terza, y diviso y si semplifica, non potendo fare più nessun calcolo questo risultato.